Sono Gianluca Binelli, CEO e founder di Boosterbox, Al Search Marketing Connect di quest'anno parleremo del miglior argomento del mondo: come finalmente automatizzare il Search Turn Report. E basta: andare al mare, guardare video di gattini su YouTube, fare cose più divertenti rispetto al lavoro quotidiano del PBC Specialist. Scherzi a parte. Il tema è complesso: il Search Turn Report ozzo conosciuto dagli amici del passato come Search Query Report o STR o SQR tanti nomi ma il succo è lo stesso come andiamo a cercare e identificare quali sono i termini di ricerca che gli utenti cercano e in corrispondenza dei quali i nostri annunci appaiono questo se ci pensiamo è veramente l'essenza stessa del, della nostra attività e quando andiamo a identificare come comprare pubblicità attraverso Google Ads per apparire sulla rete di ricerca dinanzi all'utente giusto e al momento giusto Ora, se facciamo un passo indietro, tutti noi sappiamo che negli ultimi mesi e anni in realtà Google e tutte le piattaforme stanno cambiando a una velocità esponenziale. Ci sono stati centinaia di cambiamenti negli algoritmi di Google e le macro-categorie machine learning, artificial intelligence sono diventati termini che nella vita quotidiana di PPC specialist sono sempre più importanti. Questo ha creato uh, un'accelerazione di cambiamenti che si declina da un lato in una semplificazione il bidding tende a essere automatizzato, l'allocazione del budget tende a essere automatizzata, a volte la creazione delle campagne, le famose campagne smart, sono più facili e veloci da gestire, ma dall'altro tutto questo crea complicazioni perché non si capisce cosa c'è dentro, si perde livello di controllo, si perde granularità e soprattutto si creano nuovi elementi. Dobbiamo pensare in termini di audience, dobbiamo pensare in termini di cross device, abbiamo delle sfide importanti davanti a noi. Ora, in virtù anche dell'introduzione dei cambiamenti uh, delle matching option, quindi adesso il famoso Broad Match Modifier non è più così, uh, è molto più Broad Match uh, che nel passato, tutto questo crea molte complicazioni anche in termini dell'essenza di quello che facciamo, quindi per tornare al punto iniziale di come ci assicuriamo di mostrare l'annuncio più rilevante possibile per l'utente giusto. Quindi il lavoro del Search Query Report assumono un ruolo ancora più importante. Da un lato il testing, bidding, budgeting diventano meno importanti, dall'altro tutta la parte di reportistica è sempre più facile grazie a Tasta Studio e a tutte le soluzioni third party che ci sono e quindi la vera salsa segreta, la marcia in più che può permettere alle nostre campagne di performare meglio è nel tornare alle basi e cercare di capire quali sono le query in corrispondenza delle quali i nostri annunci appaiono. Tutto questo però ci porta dinanzi a centinaia e centinaia, molto spesso migliaia, di data point estremamente fragmentati per ogni giorno. Quindi nell'incontro che faremo insieme al prossimo Search Marketing Connect andremo a vedere come possiamo analizzare tutti questi dati at scale e utilizzare degli algoritmi per riprendere controllo rispetto all'introduzione di Machine Learning, Artificial Intelligence e alle nuove opzioni di matching. Vi aspetto. Ecco tutto il nostro marketing budget è andato in questo cartello, speriamo di usarlo. A presto!